benvenuti sul canale di non aprite questo Vlog. sul canale e oggi sono qua per fare video video unboxing delle uscite di midnight factory e play on di dicembre 2022 che mi sono arrivate in due pacchi separati 1 e vedere prima questo che contiene due oh, mi sono fatto mandare due cose a cui tenevo veramente tantissimo Una perché non l'ho vista al cinema E pare che sia veramente molto emozionante È Un documentario su segno morricone Che Play On fa uscire in edizione uh, Un po' luminoso qua Ok un'edizione 4K più Blu-ray Con book Insomma un'edizione da collezione indubbiamente Aspettate che la apro Come state? Tutto bene? Mi sono mancato mentre la apro vi ricordo che io streammo sulla piattaforma viola molto spesso quindi vi invito ad andare a cercare nhb e seguire il canale per le stream oh uh, ma che bello molto bella l'edizione perché è eh, diciamo un po' ruvidina normale carta e invece ennio è lucido quindi si sente Sente la, la differenza molto elegante, molto bella. Un film di Giuseppe Tornatore, eh, pluripremiato. Dentro ci sono due dischi: wow. voilà e voilà. Mi piacerebbe mettervi una bella musica di sottofondo di N. Morricone, ma il video mi verrebbe penalizzato. Del resto C'è cioè il copyright Mi sembra giusto Ha ah, il librettino molto bello raga Ci sono anche le foto degli spartiti Un po' di foto di Ennio Io penso che piangerò comunque Morricone è entrato un po' nella, nella vita di tutti Anche non di quelli buf, buf super super cinefili, no? Cioè è ovunque, quindi e sarà sicuramente commovente. So già che mi piacerà, è veramente un pezzo pregiato per una collezione. Questo è un pezzo pregiato, questo è un pezzo pregiato. Mi raccomando, andatelo a recuperare. Poi il secondo film, che però ho visto in antiprima, è un film meraviglioso di David Cronenberg. Vi faccio vedere adesso lo scarto, Crime of the Future esce con l'etichetta Midnight Factory in versione 4K Ultra HD più Blu-ray e anche qua è una meraviglia anche questa è una meraviglia anche questa perché ha lo stesso concetto dell'altra cioè la carta mm, finisce qua e poi il, diciamo il letto su cui c'è Vigo Mortensen e Lucido, veramente dal vivo è bellissima. Eh, la mia telecamera non, non rende giustizia a questa edizione meravigliosa. All'interno due cartoline da collezione. Wow, andiamo, andiamo a unboxarlo per bene. Allora, dietro le. Eh beh, dietro, ma dietro, che vi devo dire? Andiamo a unboxarlo per bene. Voilà, due cartoline dentro letto. Oh, uh, belle, belle. Goduri hanno anche un formato un po' diverso Mi piace come soluzione Un po' fumettose Rispetto a quello che troviamo di solito Poi dentro c'è Oltre eh, le due cartoline, vabbè i dischi Che sono regolarmente Girati, ok Il librettino che ha le foto e un po' di racconto per comprendere meglio il film diciamo per comprendere meglio il film perché il film ah, non è che sia compl complicato però sai non è proprio per tutti diciamo che è un film Ah, io la recensione in realtà l'ho già scritta di Crime of the Future La trovate sul mio sito, non avete visto blog.it E' è una recensione che spiega un po' eh, la cifra stilistica Perché è un film che può non essere compreso per via de del modo onirico Comunque un po' raccontato e Per me Cronenberg è ancora incredibilmente un regista che riesce a a portare sì avanti un discorso che aveva iniziato un secolo fa e... però aggiungendoci cose moderne incredibili e anche, un... anche lungimiranti e quindi incre... è pazzesco che lui riesca a essere così contemporaneo con un film poi di là degli... a parte che va meglio a fai... me piace lo stile che ha usato è uno stile un po', un po organico come le sue vecchie cose più c'è tutta una parte vintage Di oggettistica vintage In questo futuro Che è, sembra un po' distopico Comunque andatevi a leggere la mia recensione Seguitemi sull'altra piattaforma per eh, Discutere di cinema Con me e passiamo all'ultima uscita Che eh, mi ha mandato Midnight Factory barra play on di questo mese poi in realtà ce ne sono tante altre di uscita eh? però io vi faccio vedere quelle che ho richiesto ce ne sono oltre che mi sembra ce ne sono altre horror eh, ci sono anche tantissimi altri generi eh? quindi andate sul sito Fan Factory per acquistarle oppure anche su Amazon trovate un sacco di roba Allora, edizione limitata Questa è veramente una chicchetta È una trilogia di cui, vabbè, il primo è un film molto conosciuto Gli altri due, non ricordo neanche se, eh, se li ho visti Il 2 e il 3. Ma questa è l'occasione per rivedere il primo film e per, um, per, sc per scoprire questa trilogia nella sua interezza, cosa che con Midnight Factory ho potuto fare con tantissime saghe, di cui magari avevo visto solo il primo o alcuni, quindi è veramente una grandissima occasione per chi ama il cinema horror. Parlando della Stephen King, Grano Rosso Sangue Trilogy, edizione eh, limitata 1562. Uh, non so se, se siete collezionisti Non so voi come la vedete la questione del numero de, della, della tiratura Se vi piace avere i numeri bassi O l'ultimo numero O un numero che, a quale siete affezionati o, Insomma scrivetemelo nei commenti Scrivetemi anche cosa ne pensate di Crime of the Future E del documentario di Ennio Morricone Nei commenti qua sotto E non dimenticate soprattutto di iscrivervi al canale E mettere un like se vi è piaciuto ma potete anche mettere un dislike E far penalizzare oh, tremendamente questo video Comunque Andiamo avanti eh, Mentre entro tolgo la plastica E mi concentro perché non la voglio rovinare eh, Vi ricordo che mi potete seguire anche su Instagram E su tutti i social in realtà Perché non aprite questo blog La chirurgia è nuovo sesso ragazzi eh, No vabbè non mi sto... Non mi paragono un chirurgo ma sono stato bravo Sono stato bravo col mio bisturi Allora, che bella, che bella Allora Opa. Sì, che, cosa, che cosa posso dire? Adoro, adoro, adoro Adesso vi faccio vedere il libretto, ci sono le cartoline che... Vado ad aprirvi e ci sono i dischi che però prontamente metterò dal lato rosso. Allora ecco i dischi, voilà. Le cartoline che apriamo. Che sinceramente non le aprirei neanche talmente sono. Ah, siccome ho il canale, devo farle vedere, le apro, però se fosse per me non le lascerei tutto in tonso. I poster dei tre film poi qua ovviamente sempre il libretto questo corposo un po più corposo ovviamente con foto e descrizione allora cosa posso dire su questa, su questa edizione meravigliosa quello che posso dire è che spero come mi è capitato in altre saghe dove comunque il primo film è bello poi gli altri vanno un po' a degenerare vi faccio l'esempio di omen ecco omen è una saga mi sembra che siano più film 4 o 5 adesso non me lo ricordo comunque omen è una saga dove uh, veramente cioè, tra il primo e l'ultimo c'è un abisso però um, se viste tu sei vista tutta insieme con un, appunto in occasione di un'edizione del genere il tutto assume una connotazione molto più divertente, eh, per cui sì, noti magari che alcuni film sono inferiori, però ti godi il gusto proprio di, di, di mh, avere comunque ancora in mente il film precedente, quindi mh, il proseguimento della saga diventa molto divertente, e nonostante magari alcuni film possano essere inferiori. Eh, li valuti un po' meglio mh, Proprio per via di questa continuità Di visione che si, che si sta facendo Quindi io spero che sia uguale l'esperienza Vi invito a seguirmi sulla mh, piattaforma Viola Per l'approfondimento di questa saga Perché sicuramente farò eh, un approfondimento corposo E importante su questi film eh, in live Quindi seguitemi eh, non è escluso che io torni anche a fare delle live su YouTube Ma questo dipende anche un po' dalla risposta del canale eh, Quindi, insomma, ragazzi, scrivetemi nei commenti eh, Fatemi sapere come la pensate Ma soprattutto, visto che questo è il primo video che faccio Dopo tantissimo tempo Il primo video che faccio esclusivo per il canale YouTube Mi piacerebbe veramente che gli iscritti al canale Anche di vecchia data mi dicessero cosa ne pensano di, di questo mio ritorno con questo video e se devo continuare eh, vi faccio vedere insieme devo dire che bomba questo, questo mese bomba bomba bomba eh, ragazzi non posso proprio lamentarmi ma non, in realtà non posso mai lamentarmi ecco i, i tre film fatevi sto regalo sti regali alla prossima ciao